Grazie Franco e buonasera a tutti. La prima cosa che vorrei dire è società ambiente e rock, non c'è ombra di dubbio. Allora, rispetto, voglio bene a Valentino, il capellino è un bar eccezionale, però la musica che eh, emana al suo locale secondo me lascia desiderare. Dovrebbe imparare qualcosa da questa serata. Vero Vale? Allora, prima di iniziare, vorrei essere estremamente serio. Questo è un momento estremamente serio. L'Italia non firma un appello sul gas Serra. Cosa fa l'Europa per combattere i cambiamenti climatici? Alcuni paesi hanno sottoposto al Consiglio europeo che si è riunito a Sibiu, in Romania, per discutere del futuro dell'Europa dopo le elezioni europee. Un documento... Un documento... Una strategia, una strategia comune per affrontare il problema del clima. Il documento è intitolato Un Paese pulito per tutti e chiede alla UE un impegno comune per azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050. Il documento ottenuto e diffuso dal quotidiano britannico The Independent chiede inoltre di potenziare i contributi dei singoli paesi membri, l'Italia non ha sottoscritto questo, questa idea e la trovo una cosa vergognosa, ricomincio da capo perché buonasera a tutti, questa sera finisce il mio mandato, Sono passati cinque anni e mi sembra strano, molto strano. In fondo vi spiegherò il perché, mi sembra strano che cinque anni siano passati. Mi spoglio dell'abito tradizionale di sindaco e come candidato consigliere della lista società e ambiente questa sera posso dire ciò che voglio. Come sindaco ho sempre cercato di tenere un tono basso, serio, istituzionale, anche quando eravamo attaccati duramente per la questione del palazzetto, magari andando contro una parte della mia maggioranza, ho voluto tenere sempre dei toni bassi e porci nel modo giusto. Abbiamo sempre e solamente parlato scrivendo delle cose e scrivendo la verità, sia su Facebook su carta, chiamando dei giornalisti, ma in maniera educata. Le risposte che abbiamo avuto le considero eticamente non corrette, per non dire oltremodo maleducate. Essere sindaco vuol dire essere il sindaco di tutti, il sindaco delle persone che ti hanno votato e il sindaco delle persone che non ti hanno votato. E io non ho portato in faccia a nessuno, trattando tutti allo stesso modo. Oggi però, lasciatemelo dire, questa sera è diverso. Ormai, svincolato dal mio mandato, sono qui a chiedervi di votare il candidato sindaco Franco Abate di Società e Ambiente e Democratica. Lo chiedo sinceramente, con tutto il cuore, a tutti i cittadini, anche a quelli che solitamente non votano e a quelli che avrebbero voluto candidarsi, ma per loro sfortuna non ce l'hanno fatta e ve lo chiedo per il bene di Pantigliate. Avete tre opzioni, è molto facile, avete tre opzioni, due le considero improponibili, i candidati della Lega e il loro pensiero sono improponibili perché non si sono visti per cinque anni e solo negli ultimi due o tre mesi, prima delle elezioni, hanno messo fuori la testa sputando sentenze sul nostro operato. Loro, loro che figli della, politica, della loro politica nazionale continuano a infondere paura, Usando a proposito il termine sicurezza. Cos'è sicurezza per noi? Cos'è la sicurezza per noi? Stasera ve lo spiego cos'è la vera sicurezza. La sicurezza è amare i giovani, tenere fortemente a loro e aprire un centro giovani dove essi possano crescere. Amare i giovani vuol dire creare loro manifestazioni, eventi musicali, tornei di calcio, che grazie all'assessore Villani non sono mancati certamente, questioni di festa. Non si può dire che il paese non sia stato spinto a socializzare e devo dire che il paese ha risposto in maniera positiva. Gli anziani, Concentro Anziani, Cascina Brugnatelli. Sicurezza, sicurezza signori, sicurezza, la sicurezza è fare i tetti i tetti pericolanti, sicurezza è, è togliere l'amiante dalle scuole, dall'asilo infantile, l'abbiamo fatto noi dopo che l'insegnante, dopo che la responsabile l'aveva chiesto all'amministrazione precedente, abbiamo dovuto mettere i soldi a bilancio, naturalmente, ma cosa sono queste? L'amore per la sicurezza, sì, fatto da scelte politiche, perché anche in un paese così piccolo, anche in condizioni economiche veramente risicate, le scelte politiche sono fondamentali. E ora ve lo spiego perché. Abbiamo investito di più sulla scuola per gli studenti, erano anni che non si facevano interventi del genere. Per la prima volta si sono viste altalene inclusive nei parchi giochi, un campetto di calcio criticato dal mondo intero, neanche fosse lo stadio di, di San Siro. Poi si vedono eh, decine di bimbi, perché è stato fatto per i bimbi, che giocano la palla su, su un luogo dove non si possono far male. E per concludere anche eh, un'attenzione da pesca e sicurezza eh? io continuo a parlare da pesca e sicurezza perché Mandigliati è un paese sicuro gli animalisti, le aree cani cioè mi viene da piangere mi viene da piangere la campagna elettorale tirata dalla Lega è stata qualcosa di, di scandaloso cioè filmati e foto delle buche che ci sono in un'area cani a parte il fatto che le abbiamo rifatte tutte nuove. La Lega ha scoperto che i cani fanno le buche. È una cosa incredibile. Il cane si diverte a fare le buche e allora filmano le buche che ci sono in un'area cane. Abbiate pazienza. Se la, la loro campagna elettorale è questa, sappiate, sappiate a chi darete il voto. L'astralista, perché sono improfonibili? L'astralista, cinque anni fa, si chiamava Pantigliate al Centro. Una lista del PD con Renzi in poppa, sponsorizzati da esponenti politici del PD, senatori e deputati che venivano, qui, che venivano qui a tirare loro la campagna elettorale. Ora, le stesse persone, questo è scandaloso da loro, ora le stesse persone si fanno chiamare vivere pantigliate sempre nel PD ma dicono di no non vogliono essere connotati con un partito che, che sta zoppicando che è calato moltissimo nelle percentuali per questo motivo e questa la ritengo veramente una eh, Situazione vergognosa, nessuno a Pantigliate ha parlato di europei, la cosa, più la cosa più importante, insieme ad amministrative, insieme al candidato sindaco, insieme al sindaco che, arriva, che arriverà a Pantigliate, ci sono anche gli europei, lo sapete? non lo so, vi pongo una domanda sapete che ci sono gli europei? Non ho, visto un, ho visto due volte il gazebo del PD dove Claudio Veneziano è andato sotto e ha parlato della sua idea d'Europa loro si vergognano. avvicinarsi al gazebo del PD vuol dire perdere voto fa niente se poi uno è segretario del PD e l'altro è, è responsabile di zona no? sono il Partito Democratico che hanno vergogna di essere il Partito Democratico per questo motivo, ma io cioè, le persone le rispetto tutte per questo motivo chiedo agli elettori del Partito Democratico di sostenere una lista civica vera, sincera che ha il coraggio di difendere il territorio in maniera concreta come abbiamo fatto noi in questi anni chiedo a loro ancora di sostenere società ambiente e pantigliata democratica. Questa è una cosa veramente importante e forse è l'orgoglio per quanto mi riguarda del mio mandato di sindaco. Ma voi credete che non siano venuti a proporci affari che andavano a erodare il territorio il parco agricolo promottendoci di tutto e di più mi sarebbe piaciuto vedere il signor Celani candidato sindaco di, di Vivere Pantigliate al nostro posto lui che con un video di due giorni fa ha detto che il vero problema di Pantigliate o il problema primo, per essere sinceri il problema primo di Pantigliate è il parco, perché non dà possibilità di sviluppo a Pantigliate, alla nostra cittadina. Quella che è la nostra ricchezza, la ricchezza di tutto il sud-est Milano, Celani la considera un problema. Ragazzi, pensiamo a queste cose. E non penso si è espresso la parola parco. Ma non penso proprio che parlassi del Cicco Mendes o di questo parchetto. Eh? L'ambizione di tutti è sempre andare nel parco agricolo Sud Milano, verso Settala, che poi era l'idea di migliori cinque anni fa, della vecchia lista, no? estendersi verso Settala facendo servizi e poi costruendo qui nei luoghi che si liberano. Lo stesso Lorenzo Miglioni mi disse qualche anno fa, ma parliamo di dieci anni fa che è impossibile preservare è impossibile preservare il territorio che va da Pantigliate a Settala è vero, è impossibile se governano loro è impossibile vi è un parco agricolo sul Milano nato circa 30 anni fa e vi è un'associazione parco agricolo che continua a denunciare l'erosione del terreno agricolo il parco agricolo sud Milano va dal sud est al sud ovest eh? tutta la fascia inferiore intorno a Milano allora un'altra cosa che vorrei dire e sono qua in conclusione tutto ciò che vi è all'interno di un supermercato, esclusa la plastica, arriva dalla terra. L'ho scoperto ieri e l'altro ieri. Avete sentito sicuramente parlare di Greta Thunberg, i cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico, atmosferico, eccetera, eccetera, eccetera. Noi, e qui vorrei sottolineare queste parole, noi siamo i veri pro protettori, i guardiani di questo territorio. Il modello sociale da noi proposto è messo in pratica, e sottolineo di nuovo, è messo in pratica, fa paura. Fa paura perché non permette di lucrare sull'edilizia fa paura perché abbiamo dimostrato di saper governare senza oneri di urbanizzazione. Secondo altri non era possibile e non saremmo durati molto, saremmo durati pochissimo. È per questo che torno alle prime parole. Dovevamo du durare un attimo, siamo durati tutta la legislatura. Sì, il nostro modello fa paura. Fa paura al signor Celani, fa paura a vivere Pantigliate, fa paura alla Lega. Il mondo, signori miei, ve lo dico con tutto il cuore, il mondo sta finendo. E questi stolti, ciechi, sordi, al grido di emergenza degli scienziati, pensano ancora di costruire strade, supermercati, Centri commerciali, eh, logistiche come modello di sviluppo, l'unico modo che conoscono per introitare denaro è questo. Se mi permettete, per concludere, vi do un piccolo consiglio, ma veramente piccolo. Mi commuovono queste cose perché ho passato anni al fontanile. Domenica mattina fate un giro al Fontanile, sul sentiero, tra le rocce, in tranquillità, un luogo che è a 200 metri in linea d'aria da questa piazza. Dopo, respirate profondamente e andate a votare. Grazie mille signori. ancora un di Anna Mimercati